Ma perché dobbiamo vivere male? Siamo ricchi di conoscenze, mettiamole a frutto per fare le riforme che cambiano la vita dei cittadini. I nostri padri avevano in mano l'aratro e fecero il miracolo economico. I nostri figli hanno il computer, parlano le lingue, pensano globale e non trovano lavoro. Ma perché la potenza del lavoro moderno non crea una ricchezza che basti per tutti, ma chi se ne appropria? di questa ricchezza ma questo capitalismo della crisi offre soltanto cose tristi, cose cupe debito, disoccupazione e impone le scelte della troica perché non sa convincere i popoli forse dovremmo rispondere a questo capitalismo cupo col sorriso delle riforme che portano un po' di felicità